cos'è quella quella cosa quella lì che cos'è ah quella è È una borsa lo vedo anch'io che è una borsa cosa ti serve e, beh e questa è una bella domanda a che serve una borsa a cosa serve un attimo adesso ti spiego eh, serve c'è questo mio amico no e e un po' dietro ebbe un'idea Quale idea? Eh, un attimo, non ci arrivo Calma Allora, l'idea fu quella di chiamare un po' di amici Allora, arriva il dunque e... Beh, Ha organizzato una partita di calcetto per stasera Vai Davvero? Ok, va bene, puoi andare Tu stai dicendo davvero Posso andare Davvero? A giocare nel calcetto Posso andare davvero? Vai! Allora io... Va! Vai! Vai! Eh, ma... ma... Non eri là un attimo fa? Cioè... Fai attenzione e mi raccomando, voglio sapere tutto quello che fai. Mi chiami quando parti, mi chiami quando arrivi, mi chiami quando entri in campo, a metà partita e alla fine partita. Mi chiami prima di fare la doccia, quando è finito, quando riparti. Ah, non pensarci neanche a fermarti a bere una birretta con i tuoi amici, eh? Capito? Ora vai. Eh... tutto chiaro, solo che sai... Oh. Leggero fastidio alla schiena. Vorrei che, sai, andando a giocare peggiorassi le cose. Meglio che rimango a casa, eh? Cosa dici? Sì, meglio. Meglio. Molto meglio. Meglio. Appoggio la borsa. Molto meglio.